Ciao sono Marco sono a spasso con il fedele amico a quattro zampe su questo percorso che ho fatto tante volte voglio parlarti questa mattina di una discussione che si è innescata a seguito di un video che ho pubblicato su youtube che ha avuto un buon numero di visualizzazioni ma soprattutto un discreto numero di commenti di ogni genere persone che davano definizioni persone che invece davano eh, chiedevano, facevano domande, è un video in cui io faccio vedere la comparazione di due diversi integratori di Omega 3, è un piccolo test con il quale volevo andare a sottolineare determinati argomenti, ora io tanto per dirti questo non sono un professionista quindi eh, non sono un nutrizionista o un medico o un chimico, sono però una persona che si occupa di integrazione alimentare da amatore da circa vent'anni, è un qualcosa che mi interessa e lo seguo molto volentieri con passione. Una persona in uno degli ultimi commenti mi ha chiesto cosa volessi dimostrare e io ho semplicemente detto che volevo dimostrare che un prodotto che fa quel tipo di effetto non lo prenderei mai e lui mi ha detto guarda che tanto le aziende alimentari, eh, di integrazione alimentare eccetera, nessuna si comporta bene, tutte fanno prodotti mistificati, c'è mistificazione ovunque, nell'acqua, nelle uova, per esempio nell'acqua c'è l'arsenico, ci sono tante sostanze, il cloro, tanto per dire che non fanno parte di eh, cose che fanno bene all'organismo sono cose che non fanno assolutamente bene all'organismo eppure ci sono quindi mistificazioni alimentari eh, di ogni genere qualità scadente sotto ogni aspetto rispetto a quello che mangiamo e, ed è per questo che io mi occupo anche di integrazione alimentare perché come ho spiegato anche nel, nella mia risposta a questa persona io sulle mistificazioni alimentari ho un potere molto scarso ma su quello che riguarda l'integrazione di nutrienti, vitamine e minerali carenti nell'alimentazione moderna posso sopperire con una corretta integrazione alimentare. L'azienda con cui eh, ho stretto un rapporto per la fornitura di questi prodotti è stata da me certificata dietro una analisi molto approfondita e dettagliata e mirata proprio su quell'azienda lì quindi mi sono informato e ora io di quell'azienda mi fido non ad occhi chiusi bensì ad occhi aperti quindi ho continuato dicendo se tu dici che la mia azienda quella presso cui mi rivolgo io buongiorno signori non si comporta correttamente allora magari forse hai delle informazioni che io non ho perché io le informazioni le ho prese non ho fatto una macro generalizzazione dicendo le aziende che producono determinati prodotti sono tutte uguali assolutamente no io mi sono informato e nel, maniera, nel modo più dettagliato possibile Devo, se hai informazioni allora magari se fossi così gentile da farle avere anche a me beh questa persona non me le ha fatte avere queste informazioni perché è molto facile fare delle macro generalizzazioni molto facile mettersi lì e sparare sentenze su tutti eh, a largo spettro, senza andare ad individuare qualche cosa di specifico. È estremamente sbagliato, ma soprattutto è sbagliato per lui o per lui o lei stessa. Perché? Perché se fai una generalizzazione di questo genere ti possono sfuggire tanti dettagli, come per esempio quello che ho individuato io, che esiste per esempio un'azienda di cui io mi fido, per indagine e non per sentito dire e a cui posso dare fiducia e che non solo eh, posso dargli fiducia ma questa azienda poi alla fine mi può dare dei prodotti che mi aiutano realmente se fai una macro generalizzazione di quel genere tu non ti servirai mai da un'azienda che invece ti può aiutare ecco questo volevo dire in questo video le macro generalizzazioni non vanno molto bene, non fanno bene a nessuno, neanche a te, bisogna andare a vedere nel dettaglio, se vai a vedere nel dettaglio potresti anche rimanere sorpreso o sorpresa ovviamente. Questo video è diventato un po' lungo e serviva soprattutto per dirti non generalizzare in maniera così macroscopica, ma vai a vedere nel dettaglio soprattutto se ci sono delle cose che ti interessano, valla a vedere da vicino e non ti fidare di quello che dicono gli altri. E soprattutto quando qualcuno fa un'affermazione del tipo quella che ha fatto questo ragazzo, penso che sia un ragazzo, eh, dove le aziende sono tutte uguali, vai a chiedere conferma. Allora conosci anche la mia, quella presso cui mi fornisco io. Vedrai che non sapranno a cosa risponderti. Io continuo la mia passeggiata insieme al mio fedele amico a quattro zampe che pare abbia stretto un'amicizia, come vedi lì sopra. E ti saluto con un abbraccio. Ciao.